Per, per avermi eh, fatto conoscere questi due libri che ho trovato molto stimolanti e in particolare in, Oltre il capitalismo ho trovato il capitolo come dire, sulla composizione della classe, delle classi oggi eh, il capitolo è il secondo temi e soggettività della conflittualità anticapitalistica straordinariamente stimolante perché mh, si fa un'analisi eh, della società, delle classi e dei ceti che raramente troverete sia dal lato della sociologia del lavoro e non solo professionale accademica, ma soprattutto quello che credo qui più interessi non, lo, non la troverete nella sinistra italiana nei sindacati di base così come in quelli confederali la sorpresa è, conoscendo altri lavori di Piero conoscendolo anche come cronista che si occupa tra l'altro di scuola eh, non mi stupisce eh, però mi stupisce la coincidenza di questa analisi che deriva eh, essenzialmente da una conoscenza della società italiana e della sua trasformazione non solo la società italiana Corrispondenza di questa analisi eh, ad esempio con quella di Sergio Bologna sul lavoro autonomo. Che, mh, eh, le due analisi mi sembrano eh, straordinariamente convergenti. Quella di Piero mi, vada, eh, mi sembra vada addirittura oltre il lavoro riconosciuto di Sergio Bologna, che si è occupato di lavoro autonomo di seconda generazione, di quinto stato, di lavoro indipendente. Eh, offrendo anche una nuova cornice teorica e sociologica negli ultimi 25-30 anni eh, straordinariamente innovativa, non solo alla sinistra che eh, non ha gli strumenti per capire le trasformazioni della società e del lavoro, ma anche... Ai nuovi movimenti dei freelance, del lavoro autonomo e del precariato eh, che esistono e continuano a produrre discorso e relazione. Nello specifico, eh, eh, mi è interessato l'analisi contro, a contropelo che fai dell'opera marxiana, soprattutto sul nesso strategico, importante per fare qualsiasi tipo di discorso sulla composizione di classe oggi, il eh, rapporto borghesia, piccola borghesia, proletariato, classe operaia. Eh, è un'analisi molto fina, molto analitica, addirittura filologica, eh, con una grande e stupefacente conoscenza della eh, corrispondenza di Marx che di solito non viene mai considerata eh, nelle analisi più eh, ricorrenti de, de, del suo lavoro e Piero evidenzia ehm, la straordinaria vaghezza e contraddittorietà di Marx per quanto riguarda eh, la nozione di Piccola borghesia di ceto medio, eh, talvolta polemizzando, forse perché stava dentro il suo rapporto molto problematico e affascinante con Proudhon, eh, polemizzando eh, con Proudhon, essendo d'accordo con Proudhon, eh, una volta dice eh, di, eh, che la piccola borghesia francese ha il merito genuino. Eh, ha un merito genuino, quello di costituire una parte integrante di tutte le imminenti rivoluzioni sociali. Probabilmente dopo l'esperienza 1848 Marx, come noto cambia idea, ma eh, continua da lì fino alla morte, e, e queste pagine sono spettacolari dal punto di vista proprio anche analitico e studi marxiani ehm, a cambiare idea costantemente. Sia perché riconosce, come Piero rileva, il crescente peso sociale, simbolico, culturale e produttivo nell'organizzazione e la produzione in termini capitalistici della cosiddetta piccola borghesia sia um, l'oggettivo peso attraverso ehm, la diffusione di istruzione di massa eh, dei saperi, della conoscenza eh, che trovano a livello professionale, come è noto, in questo ceto un uh, importante soggetto gli insegnanti, non a caso. Um, e le pagine scorrono, è molto lungo questo capitolo come gli altri, e diventano da uno studio marziano molto accorsato e filologicamente trovo molto corretta una riflessione sul presente, perché poi da quello che avrete capito questi libri parlano, è una riflessione meta. Meta, meta politica, no, meta teorica sull'esperienza eh, politico sindacale di Bernocchi. Che dalla scuola eh, come sindacalista della scuola e in precedenza come militante politico, entrambe le cose, riflette sul suo agire, sull'organizzazione e sulle possibilità politiche del futuro. E eh, in questo quadro l'analisi che eh, ho appena abbozzato, eh diventa una riflessione sul presente. Si citano non solo i movimenti della scuola, il movimento della pantera, si arriva, eh, coincidenza vuole, si arriva a, a parlare delle coalizioni che si stanno formando nel lavoro autonomo e, e paradossalmente o significativamente in questo momento all'atelier ESC c'è un incontro molto ampio di almeno 20 associazioni e movimenti eh, di questo lavoro autonomo professionale tipico e atipico in, eh, coordinato insieme a, a tutte quelle realtà sociali e di movimento che hanno animato negli ultimi 15 anni a Roma e non solo i movimenti dei precari. Tutto questo lo trovate qui dentro, questa a dimostrazione della straordinaria attualità di questa analisi chi sta dentro il fuoco del presente, della trasformazione, della composizione sociale lo sa, lo intuisce, è lì il bambolo. Eh, vado un po' più nello specifico perché mi trovate eh, piuttosto entusiasta perché eh, anche noi, io in, in prima persona e poi successivamente in due libri con Giuseppe Allegri eh, abbiamo fatto... Sostanzialmente la stessa analisi, senza, eh, ammetto, eh, non conoscere il libro eh, Le riflessioni di Piero, eh, ma conoscendo eh, le riflessioni eh, di Sergio Bologna, eh, tutto questo noi l'abbiamo chiamato quinto stato. Um, che cos'è il quinto stato? Beh, lo posso definire perché è una definizione assolutamente convergente a quella che abbiamo dato noi con le parole di Bernocchi. Um, un attimo non avendo preso gli appunti bene ho solo sottolineato si è scritto a pagina qui passare a pagina eh, non Vabbè eh, Bernocchi parla di lavoro indipendente senza potere e senza proprietà eh, non trovo la definizione, la pagina ha definizione definizione pre precisa, ma io credo. non la ricordo a memoria. Ecco, eh beh sì, anche perché hai scritto 600 pagine. <ride> eh, l'automa spirituale che intendi, come ho raccolto materiali sparsi di me. Come diceva Spinoza, è l'automa spirituale che è lui che gli permette di produrre pagine su pagine, eh, ma credo che sia corretta la definizione che tu dai per distinguere... Eh, le vetuste, ma assolutamente significative, polemiche marxiane contro la piccola borghesia, eh, polemiche che poi sono arrivate direttamente nel cuore del comunismo italiano da Gramsci in poi, Bordiga, come eh, correttamente ricorda eh, Bernocchi nel libro, e ha contraddistinto nel secondo dopoguerra anche una precisa politica del Partito Comunista e delle sinistre italiane. Tranne eh, arrivare ad alcuni gruppi avanguardie culturali tra il 68 e il 77, eh, in cui questo tipo di discorso è significativamente cambiato, perché è cambiata la società, è cambiata anche una certa lettura della cultura marxista e dei suoi sensi co ehm, comuni prevalenti, esattamente su questo nesso. La piccola borghesia è formata da lavoratori indipendenti, senza potere e senza proprietà, quello che noi definiamo il quinto stato. E questo non esclude che da questa precisa categorizzazione sociologica, perché di lavoro indipendente è ormai, il lavoro indipendente è ormai una categoria usata anche nella sociologia accademica, e il lavoro autonomo, partite IVA, queste cose qui, così come alcuni segmenti molto vasti del precariato nella parasubordinazione, sono sempre più associati a questa categoria problematica, indipendente da che, appunto senza potere e senza proprietà è una definizione contraddittoria, perché la contraddizione costituisce il ceto, il ceto e la classe. C'è una definizione perfettamente marxiana di classe. Preciso per chi non lo sapesse, Marx non dà una definizione sociologica di classe. Classe sociale in Marx è un concetto politico-ontologico del movimento. Tutta una serie di Marxismo e la sinistra italiana, perché?, eh, ha declinato questa. Intuizione straordinaria in termini sociologici e per cui da un lato abbiamo la piccola borghesia fascista, eh, tutti gli insulti, la vasta gamma degli insulti che i marxisti hanno potuto ehm, rivolgere a questo, anche in termini giustificati basta pensare a quello che è successo a Weimar e col nazismo, perché era questo il, il fondo eh, dell'obiezione. La stigmatizzazione di una categoria fantasmatica che quella eh, piccola borghesia è equivalente a ceto medio, però, questa definizione è come la, la racconta Bernocchi nel libro. La devo leggere perché è, è interessante. Eh, la chiama questo senso comune tipico al marxismo, così come alla sinistra italiana. Ehm, Forse citando inconsapevolmente Silo Slabini, che ci credeva però all'esistenza del ceto medio, eh, un gigantesco calderone di class, eh, da classe o ceto media, una classe né up né down, né davvero ricca né davvero povera, né veramente proprietaria e o potente, né del tutto senza proprietà o senza potere collocata in una medietà sociale definita per negazione, non per caratteristiche proprie, ma per l'assenza di quelli altrui, non per ciò che materialmente è, ma per, eh, per ciò che non è o non ha. È esattamente il referente sociale di tutte le politiche della governamentalità neoliberista da Renzi in giù o in su. Si parla sempre del centro, del ceto medio, di un indeterminato soggetto mainstream del consenso universale a cui ogni politica in maniera fantasmatica si rivolge per essere nel giusto e per giustificare il potere in quanto tale la capacità di questo libro di questo capitolo che ho voluto analizzare così pubblicamente per le affinità che ho riscontrato sia a livello personale che a livello di cultura generale in italia Beh, smonta questo meccanismo non negandolo, ma analizzandolo dall'interno, sia con gli strumenti dell'inchiesta che della pratica dell'organizzazione dell sindacale o meno. E per questo trovo molto interessante que, eh, questa analisi. Giungo alla fine, in cui ehm, Bernocchi, eh, a pagina 98, ad esempio. Beh, riprende un concetto ormai prevalente, quella della coalizione sociale, lui lo chiama sia coalizione che eh, strategia permanente di alleanza sociale, riflette su questo nesso. Eh, Come è noto a livello grottesco eh, l'esperienza più o meno recente di Landini che ha, trovato sulla sua strada un concetto che probabilmente gli è arrivato da altre parti senza capire realmente il significato. Si parla di coalizioni sociali e posso anche dirvi chi ha iniziato tre o quattro anni fa a parlare in Italia di coalizione sociale perché la ripresa da un concetto, una pratica presente e diffusissimo negli Stati Uniti e non solo, tra lavoratori autonomi ai PROS, le partite IVA affluenti e il precariato dei, dei chain workers delle catene distributive alimentari che ha tra l'altro permesso una parziale vittoria sul salario minimo negli Stati Uniti. Sono movimenti reali di milioni di persone che ragionano sul concetto di coalizione sociale. Chissà come, perché questa, non per attaccare il povero Landini, per, cioè, vabbè, cioè ognuno ha i suoi problemi, ma è, è interessante capire come una categoria che poi è stata rilanciata in Italia, non a caso, scusate, da Sergio Bologna, che ci ha scritto un libro su questo, si è arrivata completamente trasformata nella pratica, così come è stato dimostrato, ehm, come un'alleanza tra soggetti definiti, plurale per carità, eh, che si autorappresenta come soggetto sociale e la meta rappresentazione di corpi separati da movimenti, da, dall'analisi a composizione sociale di ceto e di classe e della sua trasformazione in Italia, che si riproduce costantemente nella sinistra, incamerare eh, concetti astratti che nascono da pratiche reali e da culture viventi di chi lavora e di chi non lavora, ehm, e trasfigurarle costantemente con, esibendo un certo spirito mimetico eh, in una realtà che è molto simile strutturalmente ma che non può decisamente rispondere alla, alla tua, eh, ai tuoi stimoli perché semplicemente non ti capisce visto che sei completamente separato da, dalla trasformazione in atto e per me la trasformazione, riflettendo sul nesso, lavoro indipendente rappresentanza, è esattamente quella che viene descritta in queste 80 pagine. Um, questo processo di mimetismo isterico dei concetti che vengono dall'estero lo abbiamo assistito, l'abbiamo importato dalla Spagna, dalla Grecia, quanto soffichi quelli e perché noi in Italia non riusciamo a fare un cazzo? E la... Eh, la passione dominante, la frustrazione, la malinconia che questo induce perché è indotto all'impotenza, la passione dominante di chi? dei discorsi che si fanno a sinistra, sindacati di base, no, e chi si definisce di sinistra fa questo discorso, anche perché se facesse altri discorsi avremmo notato gli effetti, o forse non ci sono, anzi si rinnova lo scacco e l'impotenza e questo da dove deriva? dalla singolare ehm, incomprensione eh, di questo processo che può essere definito il suo, la sua soggettività non il suo soggetto politico eh, nel lavoro indipendente senza potere e senza proprietà che è definizione perfettamente contraddittoria ma agente storicamente a gente dove? dove lo vedete? Beh, se parliamo di lavoro autonomo come si fa in questo libro e come si elenca perché sono tre pagine in cui Bernocchio a un certo punto dopo aver percorso dal 7, 800 e 900 beh, adesso, dice, adesso mi fermo e faccio un riassunto e proprio per punti e inizia a elencare come si compone questa nuova composizione sociale che possiamo per comodità eh, definire soggettività. E beh, si va dalla macrocategoria del piccolo lavoro autonomo indipendente alla nuova classe dei salariati proletarizzati, alla piccola borghesia del commercio e dell'artigianato il calderone dell'ex middle class l'ampia area delle libere professioni e dei mestieri mentali oh vabbè insomma io potrei proseguire ci potrei fare un seminario di due ore su queste cose um, possiamo fare in un... eh, futuro Vabbè se, se volete anch'io ho l'automa spirituale di Spinoza avendo anche per fortuna studiato hai um, studiato eh, eh sì. ehm, eh, che cos'è questa vasta articolata in movimento, eh, in movimento composizione che noi chiamiamo quinto Stato? E beh, ehm, se Bernocchi in questo libro lo, la mh, descrive dalla sua pratica sindacale e dal suo lavoro intellettuale, dal suo punto di vista è. La composizione viene agita in, quella, in questa nuova gigantesca bolla mediatica discorsiva ma che eh, corrisponde anche a ricchi fondi internazionali che beh, ormai eh, si stanno abbattendo sull'Italia è quella della sharing economy, dell'economia della condivisione, eh, del co-working, eh, dei beni comuni che sia un concetto giuridico, eh, ma che vengono praticati dall'alto con il discorso della rigenerazione riqualificazione a fini speculativi, ma anche di economia della condivisione nelle città, eh, quello che sta succedendo a Milano, anche in virtù della gigantesca bolla dell'Expo, è, è, è questa trasformazione della città, intesa come la chiamano... Il mainstreaming in smart city, in città intelligente della condivisione, ehm, che è la soggettività che agisce volontariamente a, dentro meccanismi psicologici di selezione sociale e culturale molto complessi e assolutamente interiorizzati e trasmessi dalla scuola così come dai media ehm, e dall'opinione pubblica, è esattamente questa composizione di cui si parla qui. Il capitalismo sarà anche in crisi, ma sta agendo e reagisce e sta costruendo, ad esempio a Milano chi ci è passato lo vede, non perché si sta bene la capitale morale, no, è in atto una trasformazione finanziata con migliaia di miliardi di Euro che, ha, che si rivolge a questa composizione sociale. Noi a Roma e in Italia lo capiremo fra dieci anni, se ci andrà bene anche perché siamo, viviamo in una città governata dalla polizia, quindi, letteralmente, quindi, dal Vaticano. E, però e, se un giorno capiremo la centralità contraddittoria, plurivoca, di questa analisi sul quinto Stato o del lavoro indipendente faremo già un passo in avanti nelle nostre pratiche. Grazie. Okay.